Bimbe, andiamo a scuola? Eh? A te manca ancora il giubbotto, tu sei vestita e stai già giocando col telefono. Dai, per favore, bambine, sono le 8 e un quarto. Tra un quarto d'ora la scuola chiude. Non apre, chiude. Dai, Vane. Amore, dov'è il giubbottino tu e tu, gno. gno, gno. È quarto. Ciao cuccioline e cucciolini, come state? Tra poco usciranno Vanessa e Anastasia da scuola e. E, e stamattina avevo promesso a Vanessa che oggi avremmo potuto guardare un film perché sembrava non ci fossero compiti da fare per domani ma ahimè invece ci sono due paginette di storia da studiare quindi lei si arrabbierà moltissimo perché lei ci tiene tanto a guardare un film con me al pomeriggio se riusciamo e non riusciamo praticamente mai perché ha sempre tanto da studiare e voi ragazzi avete sempre compiti da fare anche voi quando uscite da scuola scrivetemelo nei commenti ci vediamo tra poco con Vanessa e Anastasia. Ragazzi mancano pochissimi minuti e stanno per uscire Vanessa e Anastasia da scuola quindi siamo pronti a dare la brutta notizia a Vanessa? Ciao amore, ciao Anni, ciao Com è andata a scuola? Bene. Tu oggi sei rimasta a scuola a mangiare, hai mangiato tutto? Bene, no? E la maestra? Sì, Non ti ha detto nulla? Cosa c'era da mangiare? Ah, ho scoperto che le lasagne ci saranno giovedì sì, lo so anch'io. Proprio per Quando certo. Dobbiamo... Dopodomani, ok? Dopo dopodomani. Okay. Allora, Vanessa, ti ricordi che stamattina ti avevo detto che oggi non avevi i compiti e che avremmo quindi visto un bel film insieme? <coughs> Ti devo dare una bruttissima notizia. Ci sono due pagine di storia da studiare. No. Sì. sì, però non è giusto. Tu avevi detto che guardavamo qui. Sì. Eh, lo so, amore, però sono solo due pagine. Se le farai in fretta, magari riusciamo a vedere qualcosa. Non ti arrabbiare, dai. Sentite, andiamo a far rendere le merende per oh, domani no. a scuola e la Nutella? Sì. So. Eh, amore eh, vuoi andare a casa o vuoi andare a prendere la Nutella così ti faccio magari una crepe? Okay, però Dopo un ma macchino mangio. Qualcosina veloce, ok? Andiamo. Allora bimbe siamo arrivate a fare un po' di spesuccia per la nostra super merenda di oggi, per le merende da portare a scuola. Eh? Dai, facciamo in fretta perché Vane così studiamo. Non credo che mi guardi così, eh lo so, hai ragione. Ti devo dare ragione, però non possiamo fare diversamente Perché purtroppo bisogna studiare Cioè, purtroppo, meno male Bisogna guarda, studiare, guarda, dai guarda, Vediamo Non lo so allora. Vediamo, dai lì, Un mini carrello per i entra. <ride> Aspetta, qui è un casino farlo passare La bandiera No, devi passare qui, per forza, bimbe Qua, insieme a te, Ani Dai perfetto la nutella si trova qua in fondo almeno una volta era qua eh? vediamo se c'è ancora magari l'hanno finita ho trovato la nutella era ora finalmente quanti giorni è che non mangiamo nutella? tre? una sola senza litigare per un barattolo di nutella grazie no due no uno ok Vane, ah, tocca a te merendine distratta un attimo e Anastasia sta facendo la collezione di yogurt con gli smarties Anastasia guardami, ne basta uno tu cosa prendi? il panino, mm -hmm. davvero? questo lama? brava, va bene, prendeteli i paninetti che questi sono. quando non li ho io freschi potete portarli a scuola Anastasia cosa stai compiando? Mm -hmm. <ride> questi qui sono ricoperti di cioccolato e dentro c'è la crema al latte non so se ti piace, ma no amore ma non sono buoni poi per la scuola ho detto ne volete prendere ancora di crostatine? Non vuoi provarli? un mm, li conosci? guardi mm. allora questi qui e questo è il vostro carrello delle merende direi che ci siamo già presa adesso, adesso prendo io un attimo una cosa per me va bene poi andiamo a casa a far merenda ok? Ragazze, dobbiamo ancora far merenda. Sì. Dai, basta. sono schifezze stiamo comprando. Ma ragazzi, mm. ma vi rendete conto? Ehi, Vane vane. Gli abbiamo le patatine a casa. Dai, vieni. Yeah. E il bacio di dama? Ma te lo do io il bacio no, di dama. Vai, io bacio... sono una dama e ti do un bacio. Posto. No. Ultimo acquisto. No. Vane no. <ride> Io non vengo più con voi a fare la spesa. Penso. Dovevamo prendere solo le merende e la Nutella. andiamo. E queste sono merende. E' inutile che vi fate così, eh? Come per dire, sono solo queste. È tantissimo. Farmi... Da bene, meno. dai. Andiamo. Io vi ringrazio vivamente della super merenda. Una che mi avete fatto comprare. Eh, Anastasia, anche... Stai già mangiando? E eh, lo sa, so, boh, hai ragione. Sei uscita da scuola, devi fare merenda. Ragazzi, ma io vi avevo detto soltanto la Nutella e qualche merendina, eh. Ho speso 50 euro di cioccolata, praticamente. Comunque... Chi dobbiamo salutare che abbiamo incontrato adesso? Patrick. Patrick, un bimbo carinissimo che ci ha fermate e lo salutiamo. Veramente carino, simpatico, Ciao. intelligente. Andiamo a fare la merenda a casa. Volete la crepe? Sì. Ma siete serie? Sì. Ma con tutto quello che vi ho comprato volete la crepe? E eh vabbè, è crepe sia. Così ti do l'energia giusta per studiare storia. No allora bambine siamo appena tornati a casa la casa era tutta in ordine completamente in ordine perché stamattina avevo messo in ordine potete vedere perché avevo anche tirato su tutto per lavare i pavimenti ma facciamo un tour della casa in questo istante facciamo un tour scarpe di Anastasia giubbotto con tanto di grembiule lanciati come se non ci fosse un domani scarpe di Vanessa zaino zaino con incastrato in mezzo il, lo scaldacollo un altro scaldacollo e giubbotto buttato lì allora se volete le crepe ora vi alzate no. numero uno mettete in ordine la spesa che abbiamo fatto no. numero due ci stai mangiando il mondo e allora Vanessa o faccio le crepe o metto a posto la spesa yeah. non faccio le crepe no, alle 6 di le sera crepe. no mi dovete dare yeah. Perché altrimenti bim, continuate a mangiare ciò che avete comprato Tu lo stai già facendo, ti sei già mangiata mezzo panino e un bacio di dama Che senso hanno queste crepe? No, Ve le faccio no, stesso no, facendo no, io le volevo adesso Ok, aiutatemi una mano Voglio vedere la casa in ordine Dove, Le scarpe eh? le mettete in una Ma ragazzi ma non si lanciano i vestiti e le scarpe così Pensa se facessimo tutti così Ok, tu non mangi la crepe, vai no, non ci sta le voglio vedere come fa ad arrampicare. hai in, ha in bocca il biscotto non saltare, non fare loca. Basta metterli anche in ordine un attimino. Bravissime, allora vi faccio le crepe. Tra due secondi torno a vedere. eh. E anche quella di Anastasia è pronta. Allora, bambine, anzi, più che bambine. Noi facciamo una cosa, Anastasia. Dopo che abbiamo finito di far merenda, ripassiamo inglese, ok? Inglese le paroline di inglese. Quali sono? Come quali sono? Se me le stai facendo dire da tre giorni? Quelle della cancelleria, quindi la penna, eccetera, eccetera. Tu, storia. Sì, invece. Guarda, guarda la telecamera. Sì. Guardala, guardala. Non andate nella stessa direzione. Non voglio storie, Vanessa, eh. Ok? Tu cosa stai facendo? stai nascondendo. Eh? Cos'è questo orrore sul tavolino? Diciamo che di merenda ne avete fatte abbastanza Vane? Dai che devi studiare, su! Cosa fai? Allora, amore, per gentilezza eh, Ma solo per gentilezza Non è che potresti riordinare un attimino Anche il tavolo Anastasia. Ma dov'è Anastasia? L'hai vista? No. no Perché io dovrei andare su con lei mentre tu fai i compiti Me la cerchi, per favore Veramente non riesco a capire dove è questa bambina. Ogni volta sparisce. Sembra che Babbo Natale dov è col vestito dove? Dove sei? Ma oh, che ti visto Vanessa? Non ti ho vista io, eh. Mi fa, guarda, mi fa così col dito. Vale. Dai, Ani, che tu devi venire su con me che dobbiamo ripassare in inglese mentre Vanessa studia storia vieni come no devi venire per forza su, adesso basta dai tu vai a studiare storia e tu vieni su con me dai io non sto... sì, sì. eh, Vanessa sì. mi arrabbio eh vai fila dai bambine e io vi metto in castigo Vanessa e voilà Alzati ti do 3, 2, 1 Vanessa, alzati! Dai, vieni con me su che andiamo a ripassare inglese, dai! dai. Brava! Non essere troppo contenta te, vale. Vane, Vanessa! Ma dov'è? È sparita. Vanessa è sparita e non è più in cucina, dai, no. Vanessa, ti prego, esci da qui Dai Dai Vanessa, ci vogliono 10 minuti Se ti impegni, è inutile che fai sempre Ogni sera fai così e ci mettiamo una vita e mezza Per leggere due pagine Esci Dai Van, esci. Vanessa, esci no, Vanessa invece è qua dentro Esci Dai Vane, Cosa stai facendo? Sono una borsa Dai, vai a studiare Guarda, io vado su, eh, ok? Tu per favore studia perché poi ti interrogo, ok? Mm -hmm. Tieni e studia. Secondo te, io studio, che cosa posso fare? Mm. Ma che cavolo, ma chi c'è voglia di studiare? Se puoi studiare, fare quello. Anzi, mi nascondo così nessuno mi trova e posso stare nel balcone Ora abbiamo fatto il lettino, finalmente, è quasi ora di disfarlo, ma noi l'abbiamo fatto adesso. Senti un po', signorina, facciamo sentire ai nostri cucciolini quanto sei brava in inglese? Sì. Dai, abbiamo studiato in questi giorni alcune paroline in inglese, vero? Sei, sì, sì, sì. <ride> Dai, allora, come si dice penna? Penna. Matita? Pencil. Pencil. Astuccio, case. ma sei bravissima, gomma, <ride> eh, temperino, bravissima amore, libro, Book, zaino: eh... sullo zaino abbiamo sempre delle perplessità. Pensa alla scuola! brava, yeah! grandissima e, e so... pennarello, e e rom... flat, ah, flat tip pen. Ah, tipo pen ma non sono sicurissima perché l'abbiamo studiata stamattina perché ci eravamo scordati del pennarello letto tipo pen. bravissima grande grande grande brava amore chissà se vi danno ancora qualche parolina da studiare però ho saputo che le maestre non vi hanno ancora chiesto nulla, vero? no, la no. maestra la maestra, va bene tesoro allora adesso io vado a stendere mamma stai te andando a bere va bene, vai a bere che tra un attimo arrivo anch'io, ok? <sussurra> giù che studia? No. adesso vado io Dov'è? fammi vedere no non ci credo non ci credo non ha studiato niente anzi ha pure colorato disegnato e scritto la V di Vanessa no, ma chi è che non c'è gatto? no guarda tanto io lo so dov'è. cosa pensa di prendere in giro me e qua apri? si era nascosta che. no guarda controlliamo bene controlliamo bene, controlliamo bene c'è? Ah, non c'è guarda stasera Anastasia mi vedrai molto molto arrabbiata sei pronta a vedermi molto arrabbiata? ok adesso appena la becco andiamo a cercarla sarà in bagno dove vuoi che sia ah. dove vuoi che sia Ah, sì, non c'è non c'è nella lettiera del gatto? No, non c'è non c'è neanche no, nella lettiera del gatto ok Ok, va bene, qua Vanessa qui? Vieni, ti ho beccata Vieni su Non c'è Niente ragazzi, Vanessa no. è sparita E eh, non so dove okay. Cosa c'è? Chi è? Ma cos'è? Ma cos'è sto cos casino? Ma cosa ci fa qua? Cosa ci fa? Cosa ci fai? Fa? Ma cosa ci fai sul La balcone? Sì mamma, l'ho trovata fatto te, l'ho chiuso Eh beh, giusto, l'avrei fatto anch'io Perché eri sul balcone? <ride> Um, stavi rinfrescando le idee per studiare? Eh? O stavi rinfrescando le idee per disegnare ancora meglio su quel quaderno? No, per studiare, ma scusa, ma Vanessa, ma cioè, sei stata un'ora sul balcone? Io sono scesa, no, non ci credo, mamma, freddissima! Ma per forza Vanessa Madonna, per forza che hai freddo. Sei rimasta un'ora sul balcone. Ci mancherebbe altro che tu non abbia preso freddo. Vieni con me subito. Vai, a vai sul divano che adesso ti porto una copertina Ma scusami Perché non ti sei messa a studiare Perché non ti sei messa a studiare Guarda non voglio urlare Perché sennò anche nei video mi sentono urlare e, e, e mi riconoscono tutti devi, devi studiare Hai capito? Guarda se ti viene la febbre Vai a scuola Lo stesso Ma la detto che non posso andare a scuola con la febbre Ci parlo io con la messa, Dico che la febbre è dovuta soltanto non hai nient'altro ok tieni copriti scaldati un po' ma Vanessa ma cosa stai facendo dai ma tirati su cosa fai mi sembri Olaf tutta vestita di bianco il pupazzo di neve copriti e Anastasia mi fai una gentilezza mi vai a prendere quel libro che c'è di storia sul, sul tavolo Sì. grazie amore allora, Vanessina, a te il Nilo, gli abitanti del Nilo, il Nilo Sud, il Nilo Nord, l'Egitto del Sud e l'Egitto del Nord, perché io ho, già studiato, io ho già studiato, e quindi so già di cosa parla. Comunque, tu amore, Ani, tu la prossima volta, prima di chiudere un balcone aperto, accertati che non ci sia qualche psicopatico okay. fuori perché non è normale andare dietro, sul balcone a meno 10 era dietro allora non si vedeva lo, era. lo so che non l'hai fatto apposta però la prossima volta se trovi il balcone aperto fatti una domanda sì. e ora, il video finisce qua sì, domani diciamo sì, i nostri si sì, <ride> proprio suora guarda Ua, uguale uguale no, no sembri una vedova più che una suora Anastasia salutiamo i nostri cucciolini allora cucciolini, cucciolini. allora cucciolini cucciolini. Allora ok, ragazzi, oggi vediamo un nuovo video. Allora ragazzi, chiudiamo il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un idea. aspettate. Allora ragazzi, oggi vediamo vi un video che allora, Vanessa, Perde la memoria. Eh, spero, Ti se... consiglio di... Ah il prossimo video che ci guardiamo. Il prossimo film che guarderemo sì. che è bellissimo. Io l'ho già visto 50 volte come esattamente il titolo del film che ti si addice: perché sembra che tu perdi la memoria: è 50 volte il primo bacio è stupendo. E se stasera farete le brave e Vanessa studierà e non mi farà impazzire. Allora, ci guardiamo il film. Allora, ragazzi, sì, amore, sì, ci siamo, ci siamo. Allora, ragazzi, iscrivetevi Iscrivete al no. canale, attivate la campanella e lascia in Su. ciao ciao dall'ospedale sì. psichiatrico di Novara ciao allora, gli, gli, gli.